Beh, Un evento ormai che non è solo più Torino, sta prendendo la regione, sta prendendo l'Italia, sta prendendo il mondo, è un bellissimo esempio di come sia importante eh, porre l'attenzione su, sulla corretta e sana eh, attività sportiva. E... Ovviamente è anche molto importante il tema della prevenzione dei tumori, eh, ci sono veramente tantissimi, tantissimi temi che vengono sostenuti da Just the Woman IEM che adesso è dieci anni ormai che ha preso vita ed è sempre più conosciuto, finalmente sembra che la pandemia ci sia messa un po' alle spalle quindi si può tornare in piazza e sarà bello avere questo evento e rivedere tante belle facce in piazza Castello.